Capo politico, potere al popolo, prima. Allora, io sono il capo politico. Io sono il capo politico. Noi, Noi siamo, siamo il capo, capo politico. politico. Io sono il capo politico. <risos> io sono il capo politico. <sussurra> io sono il capo politico. Noi siamo, siamo il, il capo, capo politico. politico. Uh, io sono il capo politico. Io sono il capo politico Noi siamo il capo politico Io sono il capo politico Io sono il capo politico Io sono il capo politico Io sono il capo politico Io non sono un capo politico, sono solo una portavoce e non potrebbe essere altrimenti perché il nostro movimento è un movimento collettivo la sua forza sono più di 100 assemblee territoriali un programma scritto tutti insieme è un'idea chiara nella testa quella di voler ricostruire una vera democrazia di ridare potere al popolo